Da qualche anno a questa parte, come ben rappresentato da questa copertina dell'Economist, assistiamo un vero e proprio diluvio di dati, cioè le attività umane producono un'enorme quantità di informazioni, anche grazie all'informatizzazione di molte delle attività che gli uomini conducono. L'informatizzazione è soprattutto dovuta alla presenza di sensori che sono più o meno dappertutto, sono sugli oggetti che ogni giorno utilizziamo, sono sugli autobus, sono sugli aerei, sono praticamente ovunque. In questo caso si tende a parlare di Internet of Think. cioè internet non è più soltanto sui nostri smartphone, sui nostri computer, sui nostri device, ma inizia a essere più o meno dappertutto Ovunque è possibile consultare la rete, ovunque ci sono strumenti che alimentano la rete con le loro informazioni. Cioè si sta avvenendo un nuovo cambiamento del paradigma economico e culturale. Come tutte le grandi rivoluzioni tecnologiche, anche la Internet of Think produce nuove professionalità, nuove persone in grado di comprendere quello che sta avvenendo e di trarre valore dalle informazioni. In questo caso la data analysis si pone esattamente a questo compito, cioè prendere questa enorme quantità di informazioni, questo diluvio di dati, come l'abbiamo chiamato all'inizio, e trarre valore, cercando di capire quello che sta avvenendo, cercando di trasformare le informazioni in valore capitalizzabile. Questo è più o meno quello che avviene soprattutto nelle industrie private. Per la pubblica amministrazione vedremo che il discorso è un po' diverso. Questo simpatico signore che passeggia in skateboard per le strade di Washington si chiama DJ Patil ed è stato nominato dal secondo governo Obama come primo chief data officer del governo. Significa che il suo ruolo è quello di prendere i dati della pubblica amministrazione, dell'intera pubblica amministrazione americana e trarne valore anche in logiche di mercato. Eppure c'è una differenza sostanziale tra il modo in cui le industrie private guardano i loro dati e quello con cui lo fa la pubblica amministrazione. Le industrie private traggono valore, traggono profitto dalle informazioni. La pubblica amministrazione invece deve prendere questi dati e metterli a disposizione di tutti in maniera tale che il valore sociale delle informazioni trovi una nuova rilevanza. Non solo il governo americano ha bisogno di una figura chiave per accompagnare il processo di valorizzazione del patrimonio informativo pubblico, ma tutte le pubbliche amministrazioni che iniziano un percorso di apertura, di valorizzazione delle proprie informazioni hanno bisogno di qualcuno, di una figura di riferimento che possa essere utile per accompagnare il processo e per valorizzare ogni singolo passaggio. Questa figura è il data manager e vedremo che ha sia dei compiti che delle competenze. Partendo dai compiti, innanzitutto un data manager deve trovare i dati all'interno della pubblica amministrazione, così come non è detto che tutti i dati che, ven che vengono prodotti dalle pubbliche amministrazioni poi possono diventare dati aperti. Successivamente un data manager deve necessariamente essere proprietario di una propria cultura digitale che gli permetta di ragionare in termini di apertura, in termini di openness, ma allo stesso tempo la diffonda all'interno della propria pubblica amministrazione. Un data manager deve compiere delle scelte tecnologiche, cioè deve capire quali sono i dati da esporre, con quali formati, con quali modalità, quali piattaforme sono più adatte per rendere questi dati all'esterno. Successivamente un data manager deve necessariamente definire un piano, cioè una pianificazione delle attività che portino i dati della pubblica amministrazione, dall'interno all'esterno. Il piano ha una duplice valenza. Da un lato serve all'organizzazione per tarare, per cercare di capire come può organizzarsi per esporre i dati all'esterno. Produrre open data di fatto è un piano di produzione, quindi deve essere organizzato per fasi, figure di riferimento e tempi. Dall'altro definire un piano è estremamente utile anche all'esterno, cioè chi guarda quella pubblica amministrazione come fonte dei dati può fermarsi su quelle dichiarazioni, su quel piano di, di sviluppo, su quel piano di rilascio per capire come investire su queste informazioni inoltre il data manager non può fare a meno di partecipare al dibattito pubblico il tema dell'open data ma in generale il tema dell'open government è assolutamente mia di definizione una figura che si prende in carico la responsabilità di definire un processo all'interno di una pubblica amministrazione non può come dire essere sul pezzo rispetto a quello che sta avvenendo e infine una volta realizzato un piano una volta definito quali sono i passaggi chiave una volta esposti i dati al di fuori della pubblica amministrazione, il data manager non può fare a meno che raccontare questa iniziativa all'esterno, promuoverla. Spesso le cose non avvengono da sole. È necessario che una volta che i dati sono pubblicati, sono esposti in formato aperto, qualcuno possa guardarli, ci cioè possa creare delle applicazioni, possa aggiungere nuovi valori. Ed è indispensabile in questo senso che il data manager promuova l'iniziativa anche e soprattutto all'esterno della pubblica amministrazione. A fronte di una serie di impegni che abbiamo appena visto, la figura del data manager non può non avere delle competenze specifiche. Certamente delle competenze scientifiche che aiutino il data manager è cercare di capire qual è il modo migliore per estrarre valore delle informazioni. Ovviamente competenze informatiche dal momento che l'open data chiama in causa tutta una serie di scelte e di passaggi tecnologici indispensabili e un data manager deve conoscere quali sono questi passaggi e quali sono le scelte migliori da operare. Dal momento che si lavora all'interno della pubblica amministrazione di certo non possono mancare nel bagaglio delle conoscenze del data manager le competenze normative indispensabili per operare all'interno di una pubblica amministrazione, così come essendo la persona che governa un processo un data manager non può non avere delle competenze gestionali. Molte pubbliche amministrazioni al momento si sono organizzate anche con gruppi di lavoro che in sostanza fanno la stessa cosa, cioè che più persone operano per la definizione di un piano di rilascio e per accompagnare il processo di apertura dei dati pubblici. Che si tratti di una singola persona o che si tratti di un gruppo di lavoro è importante che le pubbliche amministrazioni italiane iniziano a ragionare sulla possibilità di definire una figura di ruolo all'interno della propria organizzazione che abbia in carico la manutenzione dei dati, la resa all'esterno, la valorizzazione del patrimonio informativo attraverso l'open data e diventi ingranaggio della macchina amministrativa.